I will tell you, I will tell you, Edo! I will tell you that I will tell you that I have a language that I miscomprehend. But I will tell you that I have a language that I have a language that I have a language that I have a language that I have a sentence that I have a sentence that I have a sentence that I have a sentence that I have a sentence that I have a I have a I have I have that I have fetichon por azenoi, to vi poveste magiche che vi confuzite, che vi esistez che vi aspettate, che vi aspettate, che vi che hanno dovuto viaggiare in Japan per vedere a scenari cioè quindi si voleva solo fare una cosa in un'altra parte del Lando perché i Gepatrii non sono tutti ma è un'usuale che mi un commento, e è e... situazione per me um, se sei un'usuale spettante, non è un grano per itio, o un grano per itio, char... a casa Often, alciui, che fa che è il caso di mio tempo. Do, verisci ne vi ciui, che mi studi in Latina. Mi studi in parole, che mi hai boga patria, tutti ne parols in Angola, che ne o emas studi in Esperanto. Interessa facto pervi. In Latina, lingvo, lavorato per Esperanto è il suo jì, che il suo significa mondo lingvo. Do, lavorato per Esperanto è il mondo è <laughs> stato interessato a recta tua duca mi sposas to so, shoot e io amkaj to è mi iris oh yes mi voles per i parole mia mi scompareno lau eraro mi rövere ne estas eraro se i alestas mi scompareno domisposas che mi semplicemente racconto salvi to ofte mi l'eleno uh, slicinon a ne per Vera studiato la lingua mem, ok, ok, sono mia cuseno. Um, mi letto nas jin simpler pro la influo de mia etzino, domi al scultashin, ca mi diras al shi, ca um, mi fingro montras al feroi, ca mi diras al zemasho, da esempio til significa sa. Uh, chi è il diru, um, chi è il diru in mi dice, mi fa la stessa cosa con me e Bog è il padre, chi è mi guarda una nuova forma, una nuova radica, la grammatica è una semplice studio, la in latino, non ho molto la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la grammatica, mi guarda la mi guarda la grammatica, la la la la la la la la la la la quindi, io ho sempre detto che mi senti molto perché mi senti molto mi senti a mi senti molto mi mi mi mi mi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 non è grande, non è molto spazio per fare il mi sento mi preparo mi mi mi mi mi mi mi quasi come si fa a fare un po' di panni? Non è vero, non E situazione? che mi che mi fai? Perché mi fai una buona fede? Perché mi fai sempre un po' di panni? Perché mi pensano,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 Visti, è schion, come significa, giusto, eh? Come dice, sì, significa, foreiro, giusto, eh? dice, eh? significa, forfiki Mi ne Mi amo, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, oh, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi dice, mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi, mi simple ti am, mi dimagis ti am, ti am, ti am, ti am, ti am, ti non ne comprenne il significato del lavoro, ho sentito mi deve spesso dirgli mi deve dirgli al mi deve dirgli al mio patrono, mi deve dirgli mi deve dirgli al mi deve dirgli al mio mi deve dirgli mio mi deve dirgli al mio mi deve dirgli al mio patrono, mi deve dirgli al mio mi deve dirgli mi che comprano inebriati o essi che si dice, non mi sembri non non comprenere, non non comprenere, mi sembri non non comprenere, mi non non comprenere, mi sembri mi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 um pencil in ktl flu mi shatwas ti mi shatwas la inter the compa the knee on uh inter the knee do yenchio kielchio ci am pardonomen mi just moridus langon mi viras venchio el veronto filmo hai se viene sostie mi moridus vien langon <laughs> e se volete a cura il mio canale e volete a pomerare a scoprire i vi voi potete fare solo un donazione per il mio Patreon. Necessite solo 1 dollari monate per veramente aiutare. Quindi, grazie a tutti i miei subtenanti!